Oggi in Europa ci sono molti milioni di disoccupati, molti milioni di poveri, c'è una grande disuguaglianza sociale. L'alternativa che noi vogliamo è un'alternativa in cui ci sia, eh, sia ridistribuita la ricchezza, che è molta in Europa, sia ridistribuito il lavoro per cui non ci sia più né questo, eh, questi livelli di disuguaglianza, di povertà così estrema, né ci sia una situazione in cui eh, un certo numero di persone lavorano moltissimo, molte ore, eh, sono costretti ad un lavoro sempre più duro e faticoso e poi c'è una grande quantità di disoccupati e una grande quantità di lavoro precario. Eh, noi pensiamo che vada fatto eh, un piano per l'occupazione, che questo piano debba tutelare insieme l'occupazione e l'ambiente, che anch'esso viene aggredito dalle politiche neoliberiste, i diritti sociali, i diritti civili, cioè che ci sia la possibilità in Europa, che è un continente ricco, di far sì che le persone vivano nel benessere, nella possibilità di sviluppare i loro percorsi di vita individuali, eliminando la povertà, la disoccupazione, eh, la distruzione dell'ambiente, quello che oggi sta avvenendo con le politiche d'austerità. Questa è la nostra alternativa e noi pensiamo anche che l'Europa potrebbe avere un grande ruolo nel favorire a livello mondiale processi di cooperazione e di pace, come ora invece purtroppo lo sta facendo. Austerity è sostanzialmente la politica che ha deciso che dopo aver salvato e dopo che gli Stati hanno salvato la finanza privata, perché la crisi del debito nasce prima di tutto dal salvataggio delle banche, della finanza privata e nasce anche dal fatto che si è consegnato alla speculazione, alla gestione del debito consentendo che fossero pagati tassi di interessi altissimi, dopo che si è fatto questo, che gli stati si sono indebitati per salvare gli speculatori, ora quel debito lo si vuole gestire in modo da distruggere i diritti sociali, il welfare, la sanità, l'istruzione, i diritti eh, appunto, pubblici, che sono ciò che ha caratterizza, caratterizzato nella storia il modello sociale europeo ha positivo. Le politiche d'austerità servono per far sì che il capitale possa espandersi in ambiti dove prima non esisteva, per garantire l'accumulazione del capitale. Noi invece vogliamo garantire diritti civili e sociali.